Queste sono le Soconi Axon e rappresentano le scarpe entry della casa americana. Secondo me è una scelta ottima per chi volesse iniziare a correre, dato che hanno il miglior rapporto qualità-prezzo e davvero delle caratteristiche uniche. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 272 grammi nella taglia US 9, 35 mm nel tallone, 31 mm nell'avampiede, drop 4, ma in realtà con una struttura speed roll ossia barchetta che vi consentirà in effetti di proiettarvi in avanti e di gestire al meglio l'appoggio nonostante la scarpa sia massimalista perché questa scarpa è davvero stabile avendo un intersuolo in power run di cui sentiremo parlare da Andrea è una conchiglia stabile che garantisce a chi appoggia di tallone cosa che succede a tutti coloro i quali iniziano di non avere nessun problema derivante dalla instabilità della scarpa perché questa scarpa è davvero molto stabile Nonostante sia vestito Soconi, in realtà questa scarpa l'ho comprata con i soldi della pubblicità del canale. Tra l'altro sarebbe geniale se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni in casa Soconi, ma anche di altri marchi. Sentiamo cosa ci ha raccontato Andrea, conosciamo davvero molto bene il marchio Soconi perché l'abbiamo utilizzato per parecchi anni, tutti e due. Andrea, mi hanno detto che hai corso un grandissimo lungo. Cosa ne pensi di queste Axon di Soconi? Innanzitutto come stai? Ciao Max, ciao a tutti, ti hanno detto male perché ho fatto 26 km, quindi eh, neanche tanto benissimo secondo me, però vabbè dai, siamo qua vivi adesso. Eh, beh, ultimo allenamento, adesso testa alla maratona, speriamo che vada tutto bene. A chi sono adatte queste Axon di Soconi? Ma assolutamente sono scarpe per atleti pesanti queste sono scarpe per atleti sopra i 75 kg forse anche sopra gli 80 kg non sono la solita scarpa da lentone secondo me uno da sopra gli 80 kg ci può correre comunque relativamente forte con queste scarpe come hai visto Andrea la Tomaia che fondamentalmente sembra comunque premium nonostante la scarpa sia diciamo abbia un prezzo relativamente basso la tomaia mi ricorda molto quella della Kinvara non ce l'ho sotto mano ma assomiglia molto è sicuramente un pochino più tosta uh, sto vedendo qua la parte del tallone fino a questo punto qua diciamo è un po più un po più carrozzata e la zona qua del tallone è molto rinforzata Vai, tranne qua ma tutto il resto c'è una bella conchiglia uh, una tomaia che rende il piede che porta il piede ad essere più stabile e, um, mi sembra che possa durare molto nel tempo. sto toccando qua nella, nella zona dell'alluce del, dell per capire se si possa bucare sembrerebbe di no invece a livello di numero e calzata stesso numero o mezzo numero in più per questa scarpa? sto controllando perché questo qua è il tuo numero devo dire che però mi sta, mi sta bene forse sì, starei sullo stesso numero devo valutare il mezzo numero in meno ma non so, contando che se la prende davvero un atleta oversize eh, il piede tende a schiacciarsi un pochino di più, quindi meglio una scarpa comoda che troppo stretta poi. Per quali distanze le utilizzeresti considerando comunque che l'intersuola tra virgolette leggermente più dura rispetto a quelle di Sauconi tra virgolette premium? Ma secondo me è più che leggermente dura, però ripeto per gli atleti un po' più pesanti secondo me va benissimo perché si schiaccia di meno, sostiene di più. Scarpa per, per tutti i giorni, per, per le corse lente. Ripeto, per atleti uh, oversize secondo me va bene per qualsiasi roba, perché possono farci tranquillamente delle ripetute, delle, delle variazioni di ritmo o corse svelte al medio, diciamo. Quindi, secondo me va bene un po' per tutto, per quegli atleti lì. Un atleta leggero la vedo un po', un po male, ma non per altro, perché comunque la scarpa pesucchia e il, la mescola è dura e non verrebbe sfruttata al meglio sappiamo Andrea che comunque questa scarpa ha un drop basso di 4 mm ma al tempo stesso potrebbe anche essere utilizzata per le camminate o forse questo colore si dice a me ma non a tanti altri bisogna vedere se c'è qualche colore un pochino più, più sobrio Secondo me va benissimo perché ha un buon grip, quella durezza della suola. Secondo me il piede è comunque dentro comodo, ma con la durezza dicevo ti aiuta, ti sostiene per le camminate lunghe, 8 ore in giro per paesi. Secondo me ci sta. A livello di allacciatura e di linguetta, come l'hai vista? E secondo te comunque si slaccia la scarpa oppure invece è pensata bene? La linguetta è quel misto tra racing e è imbottita è proprio una via di mezzo mi piace molto e le, i laccetti sono quelli che hanno praticamente tutte le sauconi secondo me non sono male per niente non si slacciano fanno il loro invece andrea a livello di intersuola utilizza questa scarpa il power run tra virgolette classico non è male soprattutto per gli atleti pesanti però non è il solito power run a cui siamo abituati è una è una mescola un po' più duretta, boh, davvero non so, non so neanche perché lo chiami power run, chiamalo in un'altra maniera così sappiamo che un atleta un po' più oversized, sa che deve puntare su quello, un po' più di chiarezza ma non, non solo sa, in generale credo lo fanno in tantissimi, anzi tutti lo fanno questa qua, ripeto, è una mescola ottima per chi pesa, secondo me Buona anche per fare, fare dei ritmi un po' più sostenuti per chi pesa di più perché ripeto non schiacciandosi troppo riesce a dare un po' più di energia però non è nel power run a cui siamo abituati Invece a livello di battistrada come l'hai visto e cosa ne pensi nei cambi di direzione? Ti sembra molto solido oppure no? Per me battistrada è sempre il solito di Saucony mi sembra eh, un pochino più duro ma adatto da, da tutto l'insieme Beh, guarda, cambi di direzione in partita di basket non ne ho fatti ancora. Uh, oggi per fortuna c'è una giornata clamorosa, solo io sto qua all'ombra, se si è messo al sole, bello caldo, io sono qua all'ombra. Però devo dire che dai, su, per fare le corse lente non, non c'è nessun problema. Ma credo neanche per fare delle corse un po' più svelte. È ovvio che se devo fare delle curve a 3 al chilometro a 90 gradi non è proprio il top, però, ma credo nessuna scarpa. Con queste qua secondo me ci corri facile, secondo me è ottima anche sulla, sul brecciolino o pista bianca. Invece Andrea a livello di stabilità non c'è la soletta in Power Run Plus, ma c'è invece una soletta normale, la sostituiresti con i plantari e soprattutto come hai visto la stabilità. Prima hai detto premium fuori onda, eh, non è il Power Run Plus, però non è neanche la, la solita soletta, quindi sì, ci poteva stare. Secondo me questa qua è una scarpa ottima per, per utilizzare i plantari è una mescola dura che non, non cede e con, con un plantare secondo me è perfetta quindi ci potrebbe stare, anzi forse col plantare potrebbe cambiare proprio modo di essere perché diventa la, la scarpa giusta per chi porta i plantari Il riassunto è per me sì, è la scarpa da plantare Secondo te invece qual è la durata di questa scarpa? Vai tanto dai, 800.000 km li fa eh, siamo sempre abituati ai miei 800 km, ultimamente secondo me con qualcosa ci siamo un po' abbassati, secondo me questa 400 km fa 1000 km per chi pesa sotto i 75 kg, sopra siamo sempre lì, bisogna capire, uno che strisce i piedi a 7 km pesa 90 kg Ne fa durare 400 km se va bene. Eh, poi vabbè, ho visto gente che andava in giro con praticamente le scarpe bucate ovunque, senza suola eccetera eccetera e quindi va bene poi va bene sempre tutto secondo me almeno 800 km li dura trovi che il drop basso possa incidere sulla performance dei podisti a cui è destinata credo che l'unica roba a cui possa che possa influire negativamente sull'allenamento dei nostri runner è proprio l'allenamento stesso sbagliato il drop Sarebbe solo una scusa, quindi io ti ripeto, non ho mai trovato grossi problemi. Le Jets, le Jets per dire, erano una scarpa di Saucony che mi dava un sacco di problemi ai da d'Achille. Tutto il resto, drop 4, drop 8 di, di Saucony, non mi ha mai dato problemi. Quindi l'unica scarpa davvero che mi dava grossi problemi era la Jets. Le altre zero, quindi ti dico se, se vai piano è per colpa degli allenamenti, non per il drop. Ultima domanda, secondo te qual è il difetto di questa scarpa? Ma te l'ho detto, ma, ma per me è un difetto che utilizzi una mescola che non è, cioè non è il power run che mi aspettavo, quindi è un, troppo duro e taglia fuori degli atleti come me, per dire come te. Cioè, per me usare una scarpa leggera per fare le corse a lente diventerebbe un po' impegnativo, troppa dura non, non mi fa impazzire va bene grazie Andrea la maglietta rosa te la puoi tenere stasera quando vai alla festa stay strong keep running ci vediamo la prossima facciamo che la prossima volta che vado al fabrique la metto su allora però con le, le Endorphin Pro quelle con le rosa che abbiamo già recensito assolutamente grazie ancora ciao <ride> ciao non so se mi faranno entrare